Buongiorno a tutti, eh, vediamo. Grazie eh, per essere qui con noi in questo webinar sul uh, Recovery Fund Green Deal, eh, sulla transizione energetica per l'UE, eh, per l'Unione Europea. Insomma, eh, eh, io sono Elena Comelli, una giornalista italiana. Mi, mi occupo da moltissimi anni di questioni energetiche e ambientali e introdurrò eh, gli altri partecipanti, che sono Monica Frassoni, eh, politica verde di lungo corso e presidente dell'Alleanza Europea per il Risparmio Energetico, eh, Hans Van Steen, advisor per la ricerca e l'innovazione della Direzione Generale Energia della Commissione Europea, Martina Nardi, deputata e presidente della Commissione Attività Produttive, del Parlamento italiano e Massimiliano Salini, deputato e componente della Commissione, de, de, scusa, de, scusate, deputato europeo, eh, ovviamente, e componente della Commissione Industria, Ricerca e Energia del Parlamento europeo. Um, allora, eh, sì, eh, in, in poche parole, diciamo così, la, la transizione energetica... Eh, è uno dei pilastri, insomma, su cui si fonda la strategia di riconversione verde dell'economia europea. La Commissione la considera al centro sia del Next Generation EU, che sta partendo adesso, sia del Green Deal, che è già partito, è un percorso irreversibile, il cui esito però non, non può essere dato per scontato. Saranno evidentemente i tempi e i modi di avanzamento a determinare la possibilità di arrivo al, al traguardo. Il traguardo sarà eh, di rendere l'Europa il primo continente a zero emissioni di gas serra. Quindi eh, cerchiamo di... Ehm, di, di capire quali possono essere ehm, le strategie migliori per arrivarci. Abbiamo visto che nel 2020 c'è stata un'enorme crescita a livello globale di ehm, installazioni di impianti da fonti rinnovabili e questa evidentemente è eh, una buona notizia ed è la prima il primo punto. Poi però c'è anche l'efficienza energetica, c'è l'economia circolare, tante altre cose. Eh, ne parliamo eh, prima di tutto con Hans Van Steen, eh, che è, appunto è, è un advisor mh, della, della Direzione Generale Energia, e, um, Hans, uh, quale sarà, uh, secondo te, la strategia migliore per arrivare, uh, per arrivare al traguardo del, del, um, di avere un continente a zero, a zero emissioni? Thank you very much, uh, Elena, and good afternoon uh, to everyone and distinguished members of, my, of the panel. Very nice to see, see you all. I'm here, as you say, representing the European Commission. And I think, as you said, Elena, for the Commission, the starting point for the recovery is the European Green Deal. Even though the European Green Deal actually came out just before uh, Europe was hit by the pandemic, uh, it is, for, in our view, really the fundamental growth Strategy that will have to be applied in order to take us forward and out of the uh, economic crisis that has followed uh, this uh, pandemic. It would have been easy uh, once we were, were faced with this unprecedented health crisis to say that this is now our overall uh, priority. We can no longer deal with issues together like uh, climate change and others, but that would, in our view, have been a very, very fundamental and serious mistake. We believe that uh, climate neutrality and recovery goes hand in hand, and the strategy that we have to follow in order to get us there is exactly the Green Deal. So that is what we are working on. This is what the member states have actually also now agreed to the member states as you know have endorsed the overall ambition of climate neutrality by the middle of this century so uh, it's very clear that we now have this massive task ahead of us and for me sort of working in the energy sector in gg energy in the commission it's very clear that energy has to uh, provide a lot of the efforts that is needed in order to reduce our emissions to that level Energy use and energy production is something like 75% of all greenhouse gas emissions. So that's very clear that energy has to be the key element of the recovery strategy and in our view, and this is also why we have made two of the flagships under the recovery directly energy related. Uh, renewable energy and energy efficiency are the two uh, really basic pillars for this. And that's why now that we are looking at the recovery plans that member states are submitting, these are some of the things that we're looking at. Uh, have member states given sufficient priority to energy efficiency? Are there a level of ambition in terms of renewable energy that is right in order to basically phase out all fossil fuels in the next uh, 30 years? Uh, and the recovery plans and all the financing that is available now at a European level is really a, a fantastic opportunity to kickstart this uh, development with the investments that are necessary there. So that's how we see it. Uh, renewable energy, energy efficiency in all its form, in buildings, in transport, in all sectors of our economy has to be the the, the basic pillars uh, for this this is what we are working on with the so-called fit for 55 package that the commission has announced for uh, this summer where we will update our current legislation on both renewable energy and energy efficiency so that the targets uh, are right uh, to bring us to not the 40 greenhouse gas emission reductions which we have Uh, so far, been aiming at for 2030, but 55%, which is what the member states have agreed to for 2030. And that means, of course, more energy efficiency, it needs more renewable energy uh, by 2030 already. And we need to have uh, European legislation in place in order to, to get us there. And that's, that's what we're aiming at. I'm happy to say a few words about the Italian plants as well, but maybe we can come back to that uh, in the course of the discussion if you think that's a good idea, uh, Elena. So I'll leave it there for my first uh, intervention. Thanks, okay. Grazie Hans. Thanks, Hans. Um, vorremmo anche eh, lanciare uh, un sondaggio fra, fra i nostri ascoltatori. E fra eh, i partecipanti, eh, ci piacerebbe sapere secondo, secondo loro se la transizione energetica lascerà per strada milioni di lavoratori. Questo è un dubbio che qualcuno ha, e ehm, vabbè, la mia opinione non la dico però ehm, credo che si capirà nel corso del, del webinar. Eh, vorremmo, eh, dopo, dopo Hans, vorremmo sentire ehm, l'opinione di Massimiliano Salmini, deputato europeo, che, ehm, che come Hans in questo momento sta a Bruxelles e, ehm, e a cui farei una domanda anche in questo caso molto generica, cioè eh, in realtà noi abbiamo come obiettivi ehm, eh, abbiamo degli obiettivi che verranno appunto aggiornati quest'estate, eh, come, come diceva giustamente Hans, però ci sono eh, dei paesi che vanno a velocità molto diverse gli uni dagli altri, eh, come sappiamo. Qui, ehm, Vabbè, non vorrei uh, mettere il dito sulla piaga che è eh, la, la lentezza con cui procede l'Italia, però come si fa a conciliare queste diverse velocità all'interno uh, dell'Unione Europea? Ci sono, mh, ci sono dei modi per dare una spinta a chi va più piano e, e, e in qualche modo... Eh, Allineare tutta, eh, tutto il continente Ma, le, le, io non, non ho la sensazione. Io partirei sempre dal presupposto che l'Unione Europea è un contesto è una comunità che si sta comportando bene rispetto al tema della transizione, eh, e quindi il passaggio ad una economia a basse emissioni. Eh, se l'orizzonte è il mondo, eh, e non l'ombelico, eh, nel mondo l'Europa. Eh, Porta un messaggio positivo, porta un messaggio in cui, pur con velocità differenziate, è inevitabile. Non ci sono comunità nelle quali tutti viaggino alla stessa velocità, è una, certo. è una finzione. E rischia di diventare anche una. una un fuori, come finzione rischia di essere anche rischiosa, pericolosa, fuoriera di qualche forzatura, e le forzature spesso producono molti danni. Allora, nel caso dell'Europa però abbiamo un risultato complessivo molto buono. E tanto, tanto è vero che il grosso della discussione politica che noi abbiamo normalmente a livello di geopolitica è quello di costruire le condizioni perché anche gli altri facciano il loro dovere, cosa che spesso non accade, eh, diciamo a Oriente e a Occidente dell'Europa. All'interno dell'Europa abbiamo diversi ritmi. Perché abbiamo diversi ritmi? Perché abbiamo, di, abbiamo diverse tipologie di, di, di modello di sviluppo economico. Abbiamo economie più acerbe, economie più, più mature. E come sempre accade, nel caso delle economie più... più una maggiore capacità e flessibilità, eh, maggiore capacità di adattamento. L'Italia è vero, non è... Eh, si diceva... No, può essere criticata, non brillante, quello che vogliamo, però vi sono ambiti nei quali, sulle rinnovabili, ma in generale sulla circular economy, i numeri dell'Italia sono numeri che non devono invitare a denigrare questo paese. Il nostro paese è un paese che può far meglio, ma certamente sta nella fascia alta dal punto di vista dello sforzo. Come si vuole benvenga questo nuovo PNRR, che all'interno della sfida del Next Generation EU propone con coerenza Investimenti che vanno nella corretta direzione, eh, sia sulla eh, Green Deal che sull'agenda digitale, che sono i due grandi pilastri su cui è stata costruita questa partita. Come fare ad armonizzare più che a eh, eh, allineare i 27 Paesi membri? Sì, Come diciamo armonizzare, armonizzare, certo. Esatto. Come fare ad armonizzare? Bisogna, punto primo, non, non bisogna mettere eh, target vincolanti per, per i singoli Paesi perché i target vincolanti producono l'effetto contrario, producono come risultato le fughe le fughe e la storia lo insegna chiaro che se io dovessi ragionare in termini molto teorici e facessi il professorino col ditino alzato che va a dire ai bambini che cosa devono fare gli dovrei dire domani dovete portare tutti lo stesso compito ma io faccio politica non faccio il professorino col ditino alzato e ho come primo compito quello di guardare con intelligenza e realismo alla condizione effettiva di quei paesi e ci sono paesi che io posso tenere il ditino alzato finché voglio, eh, ma non faranno altro che rispondermi sempre la stessa cosa. Ho bisogno di un tempo ragionevole per adeguare non tanto la mia idea di ambiente, ma la mia, il mio modello di sviluppo economico. Ci sono paesi che non sono in condizione oggi di subire un vincolo eh, rigido su determinati target, in particolare sulle emissioni di CO2 in atmosfera. E lo dico da italiano... In, un, quindi un paese che può benissimo rispettarli tutti i vincoli. Non abbiamo difficoltà a rimanere al di sopra della media dei paesi europei dal punto di vista della performance ambientale, ma il compito di una comunità è di portare appresso tutti. Allora noi abbiamo, eh, e questa è la risposta che credo si possa dare alla sua domanda, noi abbiamo il compito di calibrare, calibrare le ragioni dello sviluppo con le ragioni della eh, del, diciamo, col, con le ragioni della tutela ambientale. E questo noi l'abbiamo sempre fatto. L'abbiamo sempre fatto e abbiamo creato un modello di sviluppo calibrato. Calibrato e per questo che siamo i migliori al mondo. L'Europa funziona? E eh, funziona. Questo non, non, eh, non è, non trovo altra ragione che dimostri il fatto per dimostrare come l'Europa sia il continente migliore dal punto di vista della sostenibilità. Ha ba battuto gli Stati Uniti, ha battuto ha cioè battuto l'America, ha battuto la… chiedo, scusa. Aiuto, ti chiedo scusa, ma ho avuto una, una, un blocco e mando via subito, mi, mi dispiace, no? avevo dimenticato di spegnere il telefono e collegato all'iPad, chiedo uh -huh. davvero scusa. L'Europa eh, ha raggiunto i migliori livelli al mondo rispetto a Asia, America e, e quant'altro, proprio per questo. Eh, non dimentichiamolo, non è per caso che siamo i più performanti, lo siamo perché abbiamo, abbiamo posto il problema della transizione, abbiamo sempre ragionato in termini di sostenibilità, però abbiamo sempre anche considerato con realismo la necessità di accompagnare i processi. E questo ha fatto in modo che ci fossero non solo gli obiettivi nella testa dei decisori politici, ma anche le risorse per finanziare il raggiungimento di quegli obiettivi. Perché non basta. Guardate, qual è la cosa più strana che si verifica ultimamente? Cosa che dobbiamo smettere di fare? Abbiamo incominciato a farlo un po' anche, anche all'interno delle istituzioni europee ed è un brutto segno. Bisogna arginarlo subito metodologicamente. Fissiamo i target e poi facciamo l'impact assessment. Prima facciamo i target e poi facciamo gli impact assessment. Nella vita normale, prima si fa l'impact assessment e alla, sulla base dell'esito poi si definisce il target. Allora, questa è una: eh, noi siamo venuti su così, come, soprattutto noi italiani, ed è un metodo che può non soddisfare pienamente, ma è quello che ha dato i risultati migliori al mondo. Va bene, sentiamo che cosa ha da dirci invece Martina Nardi, eh, presidente della commissione di attività produttiva della Camera, che. Ehm, sì. eh, su cui ovviamente passeremo a parlare un po' più di Italia, eh, con cui passeremo a parlare un po' più di Italia, nel senso che eh, l'Italia, come giustamente ha detto Salini, è ben, è ben messa, o era messa abbastanza bene, diciamo, fino a qualche anno fa, però eh, in termini di eh, prospettive, cioè di eh, dinamiche, in questi ultimi anni si è un po' fermata soprattutto nella crescita delle fonti, delle fonti rinnovabili degli, degli impianti a fonti rinnovabili la, la, la domanda è riusciremo con questo, con questo PNRR ma anche con la strategia di, di questo nuovo governo a rimettere in moto questo settore che era un settore di punta della dello sviluppo eh, economico italiano perché ha dato lavoro a moltissime persone e eh, ha, ehm, ha creato ricchezza per, per molti anni eh, prima di eh, incagliarsi nelle eh, pastoie burocratiche che ci sono in Italia. Che cosa ne dice? Buonasera a tutti, ah, sì. allora, a tutti. buonasera Elena, grazie dell'invito. Ma eh, Io penso che appunto come ho anche già ascoltato l'Italia ha fatto dei passi importanti, l'ha fatto insieme all'Europa, l'ha fatta convintamente e anche il PNRR è una grande occasione perché appunto poi si possa mettere a terra il, dal, dalle volontà che in qualche modo sono già stati concretizzate anche con i provvedimenti che ci sono stati nel corso di quest'ultimo anno. Io penso che abbiamo accelerato tantissimo nel corso di questo anno, anche in termini culturali, politico culturali in termini più generali. Cioè c'è una sensibilità diversa anche tra i parlamentari, che poi sono lo specchio del Paese, quindi eh, c'è nel Paese. Per certi versi, ad esempio se penso a, a, alla transizione, ad esempio sulla questione dei motori, sulla questione dei motori, quindi delle auto, e al, anche all'incentivo che in qualche modo è stato dato, mh, giustamente, sia per le auto totalmente elettriche, sia per le auto che in qualche modo si avvicinavano no, al, all'ibrido, quindi a un processo, quindi guidando un processo di transizione, perché transizione si può effettuare in tanti modi, no? in maniera anche molto, diciamo, dirompente o guidata. Io credo che la scelta dell'Italia in quest'ultimo periodo sia stata quella di accelerare, ma guidando questo processo, eh, insomma, è evidente, ce lo dicono i numeri, che agli italiani eh, convince molto l'idea di eh, passare a fonti rinnovabili eh, alternative. Convince e piace, perché appunto se io guardo i due grandi provvedimenti, quindi quello del sostegno sull'automotive, che vuol dire anche cambiare, far cambiare pelle eh, da tutti i punti di vista, perché vuol dire mettere in discussione la nostra organizzazione, anche l'organizzazione stradale, no? quindi anche cose più minimali, ma Cambiano e cambia, facendo cambiare molto alle nostre città, con le colonnine, con una modalità diversa di, di, di approvvigionamento di, un, di, di una fonte importante come appunto quella eh, che dà eh, fiato alle nostre auto e dall'altra quella del super bonus, quindi diciamo così, andando a incentivare dal punto di vista delle emissioni un, um, un rinnovo totale del, del, del, delle nostre abitazioni, io vedo ecco, un'Italia molto recettiva e quindi altrettanto un governo e un Parlamento che... Um, come dire, coglie questa occasione, quella del PNRR, per spingere l'acceleratore maggiormente. Io penso che, come dire, la transizione vada guidata, cioè vada guidata seriamente, cioè seriamente vuol dire che poi, proprio perché nessuno deve rimanere indietro, né in termini appunto di ulteriori, ehm, diciamo differenze tra eh, anche ceti delle, della, della popolazione e dall'altro anche per quanto riguarda invece la questione del lavoro che è un tema molto rilevante voi avete lanciato questo sondaggio mi fa molto piacere come dire mi sarò curiosa di vedere i risultati del sondaggio perché in realtà il rischio c'è tutto a meno che come dire, non costruiamo dei sostegni alle filiere per far sì che anche le, le, le filiere possano effettivamente stare dentro a, pieno, ehm, a, a tutto tondo, insomma dentro il processo della trasformazione e dentro il processo della transizione. Quindi le, le fonti energetiche che devono essere sostenute, lo sono, lo sono state già insomma con i provvedimenti appunto precedenti ma a maggior ragione dovranno vedere un'accelerazione eh, ulteriore con, uh, con il PNRR. Penso sia una grande occasione per cambiare il nostro paese eh, Chiaramente questo chiama in causa, come dire, delle, degli obiettivi per noi molto sfidanti, soprattutto dati dalle tempistiche che non sono mai state il nostro forte, insomma, perlomeno negli ultimi anni non è, non è stato così. Però vedo, ad esempio, nascere tantissime innovazioni, tantissime società, tantissime start-up, cosa che prima non c'era, che hanno voglia di eh, mettere in campo una progettualità nuova ed investire sul paese e sul futuro, e questo è un dato molto positivo. Io mi auguro che insomma, questa generazione politica, a cui è toccato per storia e per anagrafica, diciamo così, di stare qua, sia in grado di raccogliere questa spinta, che è una spinta forte, che si percepisce in maniera, in maniera totale. Quindi l'Italia, io penso, stia facendo la sua parte e la sta facendo anche appunto i numeri ci dicono, ci dicono questo, che a Abbiamo una um, sintonia rispetto a, anche, ripeto, culturale, penso che anche dalla lettura dei quotidiani, dei giornali, insomma, traspaia questa voglia di eh, cambiare pelle, sapendo che appunto i cambiamenti, le transizioni sono sempre dolorose, perché per ovvie ragioni, insomma, diciamo così, trasformano quello che è conosciuto, quindi anche se sporco, brutto e cattivo, ma è conosciuto in qualche cosa che non è ancora conosciuto. Quindi, eh, diciamo così, un, ci saranno sicuramente, come dire, delle perdite, ma ci saranno anche delle nuove, delle nuove conquiste, delle nuove fasi che si aprono, delle nuove prospettive, eh, sapendo che ci sono anche dei pericoli, perché è ovvio che in questa corsa alla, alla modifica del nostro approvvigionamento eh, delle fonti energetiche, siamo anche in competizione tra paesi, tra paesi e anche tra realtà l'Europa è un'entità che io credo che si debba, si dovrebbe far sentire un po' di più io penso ad esempio a tutto il tema delle batterie che è uno dei temi centrali anche per, perché attualmente solo cinque società nel mondo costruiscono batterie per le automobili e io non credo che noi potremmo non, non, dovremmo avere anche in, in Europa una... Eh, di una produzione di batterie la stessa cosa vale per l'idrogeno insomma forse l'unione farebbe la forza e non l'insieme di debolezze cioè di tanti paesi europei che competono tra di loro ma che in qualche modo provano a essere invece insieme competitivi in un sistema globalizzato ecco ehm, mi fermerei qua non so se poi ha altre domande. Certo, grazie, grazie mille Martina Nardi, eh, è, stato, è stato molto interessante. Eh, devo dire che, eh, sì, fra l'altro volevo dare anche il primo risultato del, del sondaggio in, in cui eh, viene fuori che c'è un'enorme un prevalenza dei no, nel senso che il 61% delle persone ha risposto di no, la transizione energetica quindi non lascerà per strada milioni di lavoratori, poi c'è stato un 10% di sì e un 19% di non so. È, eh, questo è il risultato a, a attuale, vedremo come sarà alla fine del, del webinar. Eh, in realtà quello che, appunto, di cui ha parlato Martina Nardi è molto interessante perché poi dà anche un po' la misura delle, delle differenze, perché proprio sull'auto elettrica, per esempio, dà un'occhiata adesso ai numeri, in Italia... Nel 2020 ne sono state vendute 32.500, in Germania 400.000 e in Francia 200.000, tanto per citare altri due paesi che hanno delle economie, eh, insomma, grosse in Europa. Quindi eh, c'è una differenza notevole. Eh, adesso è evidente che eh, mh, si tratta di paesi che hanno, insomma, delle economie di, di dimensione maggiore, però e eh, l'impressione è che l'Italia, eh, come dire, trascini un po' i piedi, ecco, nel senso, se, se si pensa che l'Italia è considerata il paese del sole, eh, quest'anno, cioè l'anno scorso, nel 2020, in Italia eh, sono, è stato installato meno di un gigawatt di, di, di solare, in Germania quattro. Allora... Ehm, se, se si installano in, in dei paesi dove il sole non c'è, eh, si, si possono installare anche in Italia, credo, tutti questi, tutti questi impianti. Parlando di batterie, io in questo momento non sono seduta in un, in un quartiere di Berlino, eh, a so, 4-5 km da casa mia, c'è una, una Gigafactory di Tesla che eh, sta per essere inaugurata l'anno prossimo quindi eh, insomma ci sono dei paesi che fanno delle cose altri meno bisognerebbe forse cercare di, di armonizzare un po' la cosa eh, monica frassoni eh, che cosa ne dici di, di queste differenze c'è modo di, eh, di far di far andare un po più veloci quei paesi che stanno che stanno trascinando i piedi secondo te Bene, buon pomeriggio a tutti. Sono contenta di essere con voi, anche perché rivedo alcune persone che conosco e che stimo, e quindi è sempre una cosa positiva ritrovarsi in un panel eh, così. Eh, non conoscono Loremo Nardi, eh, ma mi è sembrato molto interessante il suo intervento. Allora, io ehm, volevo, per rispondere alla sua domanda, ehm, volevo tornare un po' su quello che eh, dicevano sia Hans che Massimiliano e ehm, per, eh, per poi parlare rapidamente del fatto che mh, queste cose che lei dice, eh, dottoressa Comelli, non cadono dal cielo, cioè ci sono state delle scelte strategiche da parte dell'Italia che fanno sì che noi non siamo parte dell'alleanza per le batterie, ma invece nel PNRR abbiamo un sacco di eh, bioconfilo metano sì. uh -huh. eh, che pensiamo che l'idrogeno farà chissà quali miracoli quando noi sappiamo perfettamente che eh, fino almeno al 2030 2040 non sarà possibile per l'idrogeno verde avere un impatto importante e invece pensiamo eh, che eh, sia possibile avere eh, investimenti e mantenere una certa ambiguità rispetto all'idrogeno blu come transizione che è la farola magica e ehm, pensiamo anche che per quanto riguarda il eh, tema dell'elettricità dell'auto della, dell dell elettrica si possa eh, sostanzialmente fare a meno di spingere eh, appunto sulle, eh, sul tema delle, eh, delle ricariche perché pensiamo che eh, noi possiamo far andare le nostre macchine a biometano. Questo è un po' il concetto. Perché? Perché ci sono dietro degli interessi dal punto di vista industriale ma anche dal, dal punto di vista culturale che fanno sì che eh, la distribuzione eh, del, eh, dei vantaggi o comunque delle, delle, delle scelte, la logica della scelta delle scelte strategiche del nostro paese debbano rispondere tra le altre cose, eh, a una distribuzione fra grandi imprese, che sono ENI, Enel, SNAM e, ehm, e poi tutto il comparto agricolo eh, della Coldiretti e compagnia. Quindi ovviamente questa non è l'unica logica, ma se noi guardiamo le cose e le priorità, come sono state definite, noi vediamo che magicamente eh, gli interessi di queste, di queste imprese sono stati assolutamente rispettati. E, ehm, e credo che questo è assolutamente rispettabile, ma soltanto se è coerente con gli obiettivi della, della decarbonizzazione entro il 2050. E purtroppo, come eh, lei stessa ha anche detto, questo non, non è così, perché siamo assolutamente... e per questo spero che Hans, eh, nelle suoi commenti sul, sul PNRR che vorrà, italiano che vorrà fare dopo, ehm, non credo che lo potrà dire apertamente, ma spero almeno che la Commissione sia attenta, perché peraltro ci sono alcune organizzazioni molto importanti, tutte le più importanti organizzazioni ambientali italiane, eh, ambientaliste italiane che hanno mandato una lettera molto circostanziata alla Commissione sottolineando quali sono tutte le contraddizioni del PNRR italiano rispetto alle priorità, eh, alle priorità europee e eh, spero che la Commissione possa rimetterci sulla giusta via. Quindi, Poca attenzione alla, alla mobilità elettrica, poca attenzione alla, alla, alle, alle rinnovabili e al loro enorme potenziale, poca attenzione per eh, tutti gli aspetti che hanno a che vedere con eh, la... Eh, la necessità di rendere più verde anche la, la, la nostra industria, e la nostra eh, agricoltura, anche se l'Italia ha rispetto ad altri paesi, Massimiliano l'ha detto bene, ehm, e anche l'onorevole Nardi, un enorme potenziale dal punto di vista economico. Noi siamo la seconda green economy d'Europa, eh, le nostre imprese che fanno investimenti in tecnologie sono quelle che poi crescono e investono di più e eh, però abbiamo purtroppo un'enorme zavorra dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista proprio della forma mentis del nostro sistema industriale che eh, fa sì che, ci, insomma, che a volte andiamo in una direzione abbastanza sbagliata. Dove anche non sono molto d'accordo con quello che dicevano l'onorevole Salvini ma lui sorrideva quindi sa già che cosa dirò è eh, sul, eh, sull'idea che ehm, non servano i target, ecco io penso che l'unica ragione per la quale l'Unione Europea è a, avanti rispetto ad altri continenti e in alcuni dei, dei, dei, dei, dei, dei temi e che probabilmente sia questo sia l'unico tema dove può esercitare una vera leadership è che è chiara sui suoi target, è stato il primo continente a dire che sarà climate neutral nel 2050 è stato il primo continente che ha detto nel 2007 che bisognava arrivare nel 2020 con un certo livello di energie rinnovabili, efficienza energetica, riduzione obbligatoria delle emissioni. Adesso ci stiamo battendo su due altre questioni super importanti, che sono il pacchetto Fit for 55, che è un grande pacchetto legislativo ehm, veramente ambizioso per adattare eh, il, il nostro quadro legislativo al, al, all'obiettivo più alto che è stato messo per il 2030, passando dal 40 al 55%, non è stato facile ed è stato molto importante che questo target venisse definito, ma anche tutta la questione intorno al tema della tassonomia, che è il, una definizione... Eh, anche quella obbligatoria su che cosa è un'attività verde e che cosa non è un'attività verde. Ora, con tutto il rispetto del, del, del, del, di tutti gli schieramenti politici anche al Parlamento Europeo, noi vediamo che se non ci fossero stati, se non ci fosse questo tipo di quadro obbligatorio, noi con le amichevoli raccomandazioni non saremo arrivati a nulla e sicuramente non ha un ruolo di leadership. Quindi io spero che Massimiliano e il suo gruppo possano essere convinti di, perché è molto importante che questa sia una cosa unitaria di tutto il Parlamento europeo perché altrimenti non ce la facciamo a vincere col Consiglio che questa questione delle ambizioni e dei numeri sono un elemento di direzione indispensabilissima per orientare gli investimenti e per orientare eh, anche eh, le politiche degli Stati membri vorrei con concludere dicendo eh, altre due, eh, due rapide cose la Commissione europea ora è in una situazione abbastanza complicata effettivamente perché è evidente che se comincia a bacchettare tutti gli stati membri a destra e a sinistra dicendo questo non va, quest'altro non va perché lo fai così, devi cambiare, a meno che non sia per una ragione che è estremamente chiara e cioè se tu fai questo non riesci a rispettare i tuoi eh, i tuoi ehm, target di decarbonizzazione dimostrandolo. Eh, peraltro vorrei dire che quando si fa l'impact assessment non è esatto che eh, non c'è prima eh, prima di lanciare i numeri non c'è un impact assessment, c'è e peraltro le Nazioni Unite, tanto per fare un esempio, hanno detto che l'Italia che l'Europa deve diminuire le sue emissioni del 65%, non del 55, per essere coerente con i suoi target rispetto all'accordo di Parigi. Ma insomma questa è un'altra eh, una, eh, un parentesi. Ma il punto che noi dobbiamo chiedere alla Commissione è che pur sapendo che la credibilità anche sui mercati dell'Unione Europea può essere resa più difficile se si cominciano a contestare tutti i piani perché non vanno bene per questo o per, per quella ragione noi pensiamo che la credibilità dell'Unione Europea sia garantita solo se, suoi, se questi famosi piani sono coerenti con il, eh, con il target della neutralità climatica al 2050 perché se si facessero passare dei piani che non sono coerenti solamente per quieto vivere rispetto agli stati membri credo che sarebbe un grave errore che poi noi pagheremmo anche economicamente. Ultima postilla se posso sul tema dell'occupazione noi sappiamo che aumentando dell'1% dell il grado di efficienza del nostro sistema economico in Europa noi possiamo, sono dati della commissione non me li sono inventati io Possiamo ridurre del 4% la nostra dipendenza dal gas, quindi ridurre le nostre importazioni di gas del 4% e aumentare di 335 mila unità i posti di lavoro, perché, evidentemente, nel settore edilizio il fatto di lanciare dei progetti importanti di rinnovamento, eccetera, sono proprio quelli che producono assolutamente lavoro. E quindi da questo punto di vista, l'esempio di altri settori rinnovabili eccetera, eccetera, sono tutti settori che sono molto più ricchi di lavoro rispetto ai settori fossili, diciamo così. Quindi però queste cose non cadono dal cielo, bisogna formare i lavoratori, bisogna creare un ambiente positivo, bisogna fare in modo che le cose e gli investimenti siano chiari, in modo tale da avere delle persone che poi siano davvero pronte ad affrontare un mercato del lavoro eh, completamente nuovo. Grazie Frassoni, è stato molto utile. Allora io giro direttamente a Hans Van Steen la tua domanda sulla, uh, sulla coerenza fra i PNRR e il, uh, il target del 55%. Cioè ci sarà uh, una disamina dei singoli PNRR per, uh, per mettere in luce se uh, ci sono delle correzioni da fare in relazione al 55% e un'altra domanda che arriva da Francesco che è uno dei nostri ascoltatori è questa eh, tra le rinnovabili quali sono le fonti sulle quali puntare eh, di più come, come Unione Europea? Allora questa è una domanda che messa così è un po' uh, in gemma, diciamo così, però uh, la giro a Hans in modo tale che, eh, che lui abbia modo di, ehm, di rispondere. Eh, su, sì, immagino che la risposta sarà che ce, ci vogliono tutte, naturalmente, però, diciamo, eh, la, la, sì, ci sono evidentemente dei modi per... Per, per fare delle graduatorie fra le varie rinnovabili che evidentemente dipendono soprattutto dalla posizione dei diversi paesi, insomma, perché le rinnovabili non è che si trovano dappertutto così come. Eh, come, come l'erba nei prati insomma. Vabbè, eh, ecco, queste sono le due domande cioè eh, la mia è eh, anzi la mia è quella di, di Frassoni eh, ci sarà una, un, un tentativo di, eh, di una disamina insomma, di questi piani in modo tale che non ci siano delle incoerenze macroscopiche rispetto agli obiettivi e l'altra è quella di Francesco Hans. Thank you. Thank you, Elena. I uh, no, they're both uh, good and complicated uh, <laughs> questions. I'll try and, and respond to them uh, uh, as, as, as good as I can. So I think on the first point about the, the role of the recovery plan, I mean, from the commission's perspective, these recovery plans present a fantastic opportunity to kickstart or to boost the energy transition. And when we have been analyzing them, and we have been analyzing them also on the basis of drafts that member states sent to us, and we've had a, a good dialogue with uh, practically all member states, although I should also say some member states un, have not yet actually uh, gone sufficiently fast enough into this process, but Italy is, is one of those that have. And we've had a good dialogue and I think we have um, made our points and the, the, the plans are now being refined. And then we will see what is the end result. Now, at the end of the day, these are the plans that the Member States are preparing and they will, of course, also to a certain extent fit the national circumstances that each and every Member States uh, is facing when it comes to the energy transition, but we have made it clear that uh, from our perspective, there are some areas where I think Italy could still do more to accelerate the energy transition. One of the areas was mentioned, which was transport, um, the rollout of uh, electric vehicles and the infrastructure to go with it. Uh, Italy has itself said in the national energy and climate plan for 2030 that uh, the ambition is to have 6 million electric vehicles by that date. And of course, uh, I mean, with the numbers that we're seeing For the moment, it's not really uh, very likely that those um, numbers will be reached. So that's an obvious area. Renewable energy, it's true that Italy has already reached its target for 2020 for renewable energy. It did that already some years ago. But in the last few years, the uh, additional renewables is very limited. It has sort of flattened out, it has stagnated to some extent uh also because uh at least until the pandemic hit us energy consumption was increasing which meant that the share of renewables went down and that is a concern so we think that there's more that could be done uh, in those areas as well but these are the exact uh type of things that we are looking at when we are analyzing these plans and that we are discussing with the member states with the objective really of improving the plans and making sure that the plans as far as possible, support the energy transition, the, the overall uh, green transition, as we have set out in the, in the Green Deal. And again, really, this is an, an opportunity that should not be missed. And there are risks involved as well. If we invest in the wrong kind of things, these will uh, be transformed into stranded assets that will be uh, sort of there for, for years to come and will actually make it very difficult and, as a minimum, very expensive to reach climate neutrality by 2050. So there's a, there's a lot at stake here, and that's why we have actually uh, put a lot of people into the analysis of these plans. I'm not myself personally involved in this, but what I'm told is that the Italian plan is not among the worst. It is actually quite a robust plan. Uh, in a number of areas, including in energy efficiency. And many of the Italian measures, I think uh, also uh, we heard from Mrs. Nardi, uh, the, uh, the super bonus uh, is something that we actually think is a very, very good idea and has already given good results. And the fact that it has now been extended, I understand, to 2013 is a really good thing. So, uh, I mean, obviously there are, there are things that can still be improved. And that's what we're aiming to do until the very last moment when these plans will actually be adopted. Now, as for the uh, question from Francesco, if I should go on to that uh, straight away. Uh, I think as you said, Elena, the, the standard reply is that we need all the renewables uh, that we can possibly uh, get to get. the market. Yeah. Uh, some, I think, uh, there are bigger potential than others. Uh, one area which is really, I think, promising is, is uh, offshore wind, but of course also solar, rooftop solar, for example, on uh, unused uh, roof infrastructure, factory buildings, supermarkets. There are lots of opportunities in, in those areas. And then I think Monica was also talking a bit about hydrogen. And I think there, of course, we are looking at Renewable hydrogen, that's very important for us, that the hydrogen that we should bring to the market should be based on renewable energy. We do not see it as a silver bullet. We do not see it as something that will magically solve all the challenges we have on the energy transition, but we think it will play a role, especially for areas that are hard to decarbonize in other ways, in particular, certain uh, types of industry and also certain types of uh, transport um, where, where probably there are not so big uh, opportunities for direct electrification. So I would say all types of renewables, bioenergy is of course a very big uh, renewable for the moment. It is increasingly being challenged on sustainability grounds. This is something that we are looking at very seriously, also now in the review and the revision of the Renewable Energy Directive, whether we need additional safeguards, for example, for solid uh, biomass used for production of electricity and heat. And, and for, for those reasons, I think maybe uh, bioenergy will certainly have a lower share of the overall renewables, but that's also because other types of renewables, in particular wind and solar, will grow uh, a lot more. So I think that's maybe not the entirely uh, clear and satisfactory uh, reply I can give to that. But, but, but really, as you say, we need a lot of renewables. But let me say one thing, though, which is really, really important. And that is, there are some, sometimes you hear, not very often, but sometimes you hear that as we will have all this lovely green and clean energy uh, available, we need to focus less on energy efficiency. And I think nothing could be more wrong. We need, in fact, to re-emphasize uh, our need to be more energy efficient, because if we are not using all the energy we have as efficiently as we can, we will have really problems in providing all the renewables that will be needed to power the energy transition so energy efficiency is is really really important also as we move uh, forward i think that that's an important point uh, to make because we are at the same time revising the renewable uh, the the uh, the energy efficiency directive at the same time as the renewable energy directive and those two things go very much hand in hand and i'm sure monica has in her role as uh, president of the uh, alliance, uh, will, will agree with me on that. Thank you. Grazie mille, uh, Hans-Fanstein. Um, vorrei fare un'altra domanda a, a Salini. Um, uh, in realtà, stiamo parlando molto di, di target, però. Um, Insomma, di, di mettere o non mettere target. Una delle cose che secondo me eh, si, di cui si parla di meno e che invece sarà eh, abbastanza rilevante per la transizione energetica è eh, l'andamento del mercato del carbonio, del mercato europeo, degli ETS, eh, dove il prezzo del, del carbonio ormai ha superato i 40 euro a tonnellata. E, eh, e questo eh, è, è un mercato, anche se è, diciamo dominato dalla, dalla politica perché è sempre un cap and trade, però, insomma, in ogni caso, eh, da lì. Eh, si, si, si metterà, cioè, il, è un mercato che mette in evidenza quanto sia necessaria la transizione energetica. Eh, dal pubblico eh, mi è arrivata una domanda eh, su, eh, eh, da Alessandra, come convincere i partner commerciali esterni all'UE alle politiche di protezione del clima? Allora, queste due cose secondo me potrebbero essere messe in, in, in collegamento. Secondo te... Sì. Ehm, ma è molto interessante, soprattutto adesso che siamo in una fase, eh, diciamo, di avvio della discussione sulla carbon border adjustment mechanism, che è la costruzione di questo tentativo, come dire, di introduzione di una misura eh, legata alla, alla, alla, diciamo, alla sfida del Green Deal, quindi non legata... Eh, ehm, come potrebbe apparire e come in una certa misura rischia di essere, ma va calibrata anche da questo punto di vista, non è legata al pacchetto delle misure, diciamo, di protezione dei sistemi industriali, eh, del sistema industriale, della manifattura europea. Esatto. L'auspicio è che produca effetti positivi in termini anche di, ehm, come dire, di come effetto indiretto sulla, sulla nostra manifattura ma sulla nostra migliore manifattura, cioè creando quelle condizioni affinché sia esplicitamente quello che tu dicevi, cioè una misura finalizzata ad aumentare il grado di reciprocità e di condivisione dei target ambientali che, ehm, che poniamo. I target è vero, anche lo, lo ricordava Monica anche prima, è una, è una polemica costruttiva, una dialettica costruttiva quella tra di noi. Io, ritengo che eh, ad esito del tipo di lavoro che noi facciamo non possano non esserci diciamo dei target chiari. La discussione è piuttosto in questa fase sulla vincolo o meno sui singoli paesi conosce bene Monica la discussione a cui faccio riferimento però il quadro è con diciamo che fortunatamente andiamo verso una direzione che mi pare condivisibile, ma non, e non penso di esagerare nel non sto facendo il cerchio bottista, sto dicendo cose che, che ten, tentiamo di costruire quotidianamente. Quindi la Carbon Border Adjustment Mechanism come misura che sta dentro questo pacchetto. Ecco, lì però poi dopo nei dettagli si nasconde come al solito il diavolo. Sì, forse eh... si potrebbe spiegarlo un minimo per, per i nostri ascoltatori, perché certo, io sì, sì. Lo, lo conosco, ma... No, non c'è dubbio, No, no, grazie, lo faccio sicuramente, eh, non è facile, perché, però diciamo che innanzitutto stiamo parlando di una delle cosiddette risorse proprie che l'Unione Europea ha deciso di attivare per sostenere il Next Generation EU, insieme alla... Plastic Tax insieme alla Digital Tax e alla Web Tax, diciamo queste nuove forme di tassazione calibrata sul, diciamo, non tanto sulla necessità di mettere le mani nelle tasche dei cittadini europei, ma piuttosto per creare le condizioni perché ci sia nel tempo una sostenibilità finanziaria per questo enorme sforzo Ehm, che l'Unione Europea fa per sostenere appunto la ripartenza post-covid tra queste c'è la cosiddetta in Italia la chiamiamo carbon tax in realtà è una definizione un po' impropria perché siamo in attesa di conoscere la proposta che a metà luglio eh, la prima proposta che la metà luglio la commissione farà a questo riguardo potrebbe benissimo essere tutt'altro che una tassa ma semplicemente diciamo è una misura che ha uno, uno scopo preciso e qual è questo scopo? lo scopo è eh, intervenire su quei, ehm, diciamo, su quei prodotti che arrivano in Europa da fuori Europa e eh, per la realizzazione dei quali, cerco di essere il più semplice possibile, per la realizzazione dei quali non sussistono, non, non vi sono, diciamo, non, vi è, eh, non è documentato il rispetto di quelle norme eh, ambientali che invece per la produzione del medesimo prodotto in Europa sono rispettati. In questo momento, in questo modo, oltre a proteggere anche un, un minimo l'industria europea, eh, si, ridurre, eh, si ridurrebbe anche la, la, la convenienza di delocalizzare le produzioni energivore sostanzialmente. Esattamente, è proprio, il punto è proprio questo, il cosiddetto carbon leakage, cioè il tentativo di evitare che ehm, la produzione di determinati eh, mh, appunto prodotti venga trasferita al di fuori dell'Europa dove il vincolo ambientale è più eh, leggero. Ehm, allora, qui c'è un piccolo primo, ci sarà un primo ostacolo, sempre per stare alla domanda che mi hai fatto, Irene. E, Ed è questo. Ehm, noi oggi abbiamo Misure eh, destinate a questo scopo. L'ETS è esattamente eh. finalizzato a costruire le condizioni perché venga limitato il carbon leakage. Eh, allora la domanda sarà: a seconda, una volta costruita la prima formulazione della eh, da Carbon Border Adjustment, dovremo decidere se porla subito in alternativa all'attuale misura dell'ETS oppure se far convivere per un certo periodo di tempo le due misure, nel tempo, un tempo sufficiente a capire quale sia l'equo bilanciamento tra le due in modo tale che eh, non ci siano danni alla nostra manifattura, soprattutto a quella più energivora. Eh, io sono Oggi la posizione della Commissione è quella di considerarle con ogni probabilità alternative come misure. Il, il nostro suggerimento, qui faccio riferimento un po' alla che sta assumendo il Partito Popolare Europeo a questo riguardo, il nostro suggerimento è quello di non considerarle immediatamente alternative, ma di attivare una fase di verifica che consenta eh, non solo di conoscere l'impatto dell'ETS, che ci è già ben noto, perché è una misura molto matura ma di sperimentare nella fase iniziale la carbon border e vedere se effettivamente possa essere una misura alternativa oppure no, oppure se in quali settori sì in quali settori no. È una sfida interessante che però mi pare avviata correttamente. Eh, Salini, ti devo fermare perché abbiamo ancora pochi minuti e volevo dare ancora una, una parola un attimo a Martina Nardi ehm, che eh, potrebbe forse rispondere a questa, a questa domanda che è arrivata dal pubblico. Eh, Luca chiede cosa si deve fare per coinvolgere i cittadini nella transizione energetica, i comportamenti dei singoli sono importanti ed in effetti è vero. Sì, è no, decisamente vero. Io penso che appunto lo Stato, le istituzioni, insomma tutti quanti noi che abbiamo un ruolo pubblico, eh, diciamo, siamo utili a, a fine che poi il cittadino diciamo attui dei comportamenti individuali, no? Cioè i comportamenti individuali si scatenano nel momento in cui c'è eh, una presa di coscienza più complessiva e quindi ci sono delle norme che in qualche modo o dei sostegni economici che diciamo così invogliano e incuriosiscono il, il, il, il soggetto poi personale, individuale. Mh, anche se ancora noi non abbiamo i livelli, i numeri come Italia di cui, ci, a cui faceva riferimento rispetto alla Germania o altri paesi, però io credo che quel comportamento individuale, questo lo vedo diciamo, crescere, cresciuto nel, nel, nella soggettività, attraverso anche però i nostri numeri, che appunto per quanto riguarda l'automobile, torno lì perché per me è un punto abbastanza di rimente, eh, insomma sono aumentati in maniera esponenziale, e se anche parlando con gli operatori che poi effettivamente vendono le automobili, eh, i, i, i numeri che ci consegnano sono, dei, sono molto positivi, certo ancora molto lontani forse dagli traguardi europei o comunque altri paesi che sono più avanti di noi e che hanno investito anche maggiori risorse eh? perché insomma non, le risorse poi sono quelle che sono quindi in questo, in questo senso chiaramente eh, sia perché ci sono automobili che non sono per tutte le tasche ancora e sia perché gli incentivi sono importanti ma non così importanti da eh, insomma, il target medio italiano 17 mila euro per un'auto nuova non è la stessa cosa in Germania no? che penso sia quasi il doppio quindi da questo punto di vista è del tutto evidente che c'è una difficoltà magari ad accedere anche a modelli che invece sono completamente elettrici o comunque ibridi che hanno ancora un costo elevato nonostante l'incentivo. Però l'incentivo è servito tantissimo a cambiare il comportamento perlomeno ha incuriosito le persone. Sono andate negli autosaloni, hanno conosciuto eh, le auto elettriche, si sono informate, non, non guardano minacciose le colonnine per la strada ma anzi le guardano con grande interesse e magari anche con l'ambizione di potersi permettere un'auto di questo tipo. E la stessa cosa è, vale per eh, il superbonus. Ho ascoltato anzi Van Steen, quello che ha, ha detto, mi fa piacere. Io penso e spero che dall'Europa arrivi un segnale molto positivo, perché invece... Qua diciamo, i tamburi hanno suonato un po' rispetto al super bonus e al rapporto che si potrebbe instaurare con l'Europa, perché mi sembra che la lettera che è arrivata allo Stato italiano non sia estremamente positiva. Noi abbiamo creduto molto in questa Scusa, misura. Scusa, Nardi, prima, prima di concludere volevo solo chiedere eh, al pubblico di, ehm, di rifare un altro, un altro voto sul sondaggio che abbiamo lanciato, così... Intanto puoi parlare. Sì, sì, sì, no, io intanto concludo dicendo che appunto mi fa piacere sapere che invece in Europa si guarda con interesse al super bonus perché ehm, va sostenuta questa misura, va sostenuta del PNRR perché se arrivano invece come sembrava delle avvisaglie negative da parte dell'Europa chiaramente frana tutto. Lo dico anche ai parlamentari europei che sono collegati. Noi abbiamo bisogno che eh, diciamo così diventi strutturale la gestione del credito e che le regole di Eurostat in questo senso mm. si modifichino. Questo potrebbe essere anche propedeutico per altri paesi europei che però, a differenza nostra, hanno un patrimonio edilizio molto più diciamo, ehm, ristrutturato in chiave energetica, mentre il nostro chiaramente è molto vetusto e ha delle difficoltà ehm, oggettive anche perché le nostre città insomma sono città storiche con difficoltà anche poi veramente nella realizzazione e, e poi perché comunque noi abbiamo una serie di sovrastrutture molto significative di tutta una serie di permessi anche di, di burocrazia che eh, ne ha impedito nel corso di questi anni magari la ristrutturazione complessiva. Oggi invece questa misura può essere la misura che fa cambiare passo all'Italia e soprattutto appunto che ehm, accresce la cultura de, degli individui, dei singoli, cioè le persone che si interessano ai pannelli fotovoltaici. Per me è una notizia, per me è una notizia positiva, cioè il fatto che si, si, si, una delle cose più cliccate sia appunto super bonus, efficientamento energetico ehm, e, e, e di questo se ne comincia a parlare in, tutta, in tutto il paese, anche nei, nei posti diciamo, magari con, con, meno, con meno possibilità, anche di carattere economico. Questo è reso possibile grazie all'accessione del credito. Però se questa misura non dovesse essere sostenuta dall'Europa, e quindi ci dovesse essere uno stop all'accessione del credito, eh, eh, molto probabilmente la misura muore, perché se la potranno permettere solo ed esclusivamente coloro che insomma hanno un portafoglio abbastanza eh, importante perché chiaramente eh, fa parte della possibilità poi di de, avere il proprio credito, quindi di essere capienti. Questa è una misura invece democratica perché fa sì che eh, anche chi non si può permettere come stipendio, come eh, appunto pagamento delle tasse, la possibilità di avere un credito d'imposta lo possa accedere a un soggetto finanziario. Questo però, come dire, faccio l'ultimo appello ai parlamentari europei perché abbiamo bisogno di una sinergia importante al fine di ehm, far sì che l'Europa non ci contesti la, o comunque non ci blocchi la cessione del credito che è stata data come misura straordinaria temporanea, lo ricordo, perché le regole di Eurostat se no fanno sì che questo sia debito pubblico e ci è consentito per un periodo di cinque anni, anzi ormai di quattro quasi, quindi uno è già passato. Abbiamo bisogno di rendere strutturale. Questo farà fare dei passi da gigante al paese, ma soprattutto eh, contribuirà alla crescita individuale delle persone in termini di consapevolezza, perché appunto poi tutti, è giusto che tutti quanti possano vivere in una casa efficiente, eh, non solo... Eh, dal punto di vista sismico, che insomma nel nostro paese sappiamo cosa vuol dire, ma anche appunto, e soprattutto dal punto di vista energetico, per contribuire anche singolarmente all'efficientamento energetico migliore tutto, di tutto il pianeta quindi per dare il piccolo il nostro piccolo contributo questa è una strada importante che bisogna perseguire bisogna però sostenere e abbiamo bisogno di una concertazione complessiva italia Europa, governo parlamento partiti insomma tutti i soggetti sono coinvolti grazie nardi il eh, risultato del il uh, sondaggio è che eh, vabbè, ormai vincono, stravincono i no perché siamo all'86% dei no, al 7% dei sì e al 7% dei non so. Quindi la transizione energetica non lascerà per strada milioni di lavoratori. Su questo io, come si era probabilmente capito, sono d'accordo perché in realtà è abbastanza noto che gli impianti di, insomma, di, di, di energie rinnovabili, oppure di efficienza energetica, eccetera, creano moltissimi posti di lavoro più di quelli che noi andremo a perdere con, con le energie da fonti fossili, per esempio. Eh, va bene, eh, grazie Posso Miguel. dire una cosa perché mi hai, non mi hai dato la parola per ultima <ride> e volevo prendermela perché volevo dire due <ride> cose rapide scusa. rispetto al, al bonus sì. e, ehm, perché ehm, io credo che l'Unione Europea sicuramente non abbia dei grossi problemi sul tema in sé però eh, e non solo l'Unione Europea ci sono due problemi molto importanti Ehm, che riguardano la capacità del bonus di avere un impatto reale sulla decarbonizzazione, mm, perché noi sappiamo benissimo che ci sono una serie di bonus che già esistono dalla fine degli anni 90, certo. che sono stati efficaci dal punto di vista del far emergere il nero efficaci perché c'è un, bon, un, un saldo netto di circa 8 miliardi di euro è, sono stati efficaci per creare un nuovo lavoro ma sicuramente non tanto per ridurre le emissioni e rendere le case più efficienti perché solamente il 16% di questi bonus eh, sono poi andati ad opere di efficientamento allora io penso che ci sia un problema fondamentale con il fatto di dare il bonus anche a coloro che mettono boiler a gas nelle loro case quindi se tu metti dei boiler a gas, tu in pratica imprigioni queste persone a una dipendenza verso il fossile. E quindi non mi pare che sia giusto chiedere ai contribuenti europei di finanziare questo tipo di, eh, di iniziativa. E d'altra parte, facendo solamente un salto di due classi, eh, noi facciamo passare delle case che sono magari, che ne so, di classe... E o F, eh, sì. soltanto di due classi, quindi evidentemente l'efficientamento è insufficiente. Quindi ben venga che l'Unione Europea critichi queste, eh, questi, eh, questi elementi, diciamo così, insu di insufficiente decarbonizzazione, oltre al fatto che stiamo parlando di una misura che è estremamente costosa e quindi che deve essere introdotta anche in un modo differenziato, non adesso naturalmente, ma se dovesse mai diventare strutturale. Quindi penso che ci sia la necessità di prendere alcune critiche che sono venute non soltanto dall'Unione Europea ma anche ehm, dall'esterno per quanto riguarda l'eco bonus eh, per, eh, per, per migliorarlo. E vorrei dire come ultima cosa rispetto alla questione della mobilità, ragazzi la mobilità non sono soltanto le automobili. Esiste, questa è una cosa che Hans ha detto molto bene, un aspetto preoccupante del, del PNRR che è tutto alta velocità e tutto automobile, peraltro manco elettrica. Quindi anche su questo c'è una riflessione da fare, prima di tutto perché nelle città la mobilità è anche la bicicletta, sono anche i piedi, sono anche i trasporti pubblici, ma l'insistenza se vogliamo sulla mobilità automobile e per di più ripeto non prioritariamente elettrica è un problema del PNRR che spero che la Commissione europea vorrà segnalare. Grazie Elena. Va bene, va bene. Certo, eh, sono tutte cose giuste e purtroppo svolgerle tutte in un'ora è, è abbastanza complicato, però eh, mi sembra che abbiamo fatto un punto generale della situazione molto interessante. La cosa che secondo me è, è stata... Mh, è stata meno trattata eh, eh, la complicazione burocratica. Io credo che in Italia e probabilmente dappertutto, ma soprattutto in Italia, eh, è, è il problema maggiore per, per tutta l'evoluzione, eh, per tutta la transizione energetica, cioè eh, ci sono delle pastoie burocratiche spaventose. E, mh, va bene, grazie a tutti, eh, siete stati molto, molto esplicativi e, mh, alla prossima, buon lavoro a tutti quanti. Arrivederci.